allora per completezza portiamo avanti anche il mock dell'altro caso duro che abbiamo dettagliato di nuovo non perché sia particolarmente complicato ma magari la particolarità del carica scarica che così vediamo insieme come farlo caso duro firma fattura il fornitore firma la fattura. L'ho chiamato con un'abbreviazione bruttissima firm. Allora, questo era composto da più passi. Il sistema presenta l'elenco delle fatture da firmare. Il fornitore seleziona la fattura che vuole pagare, quindi il passo 1 e 2 sono molto simili rispetto al caso precedente. La vera differenza è quali sono gli elenchi da fare, perché da un lato sono le fatture ricevute dalla PA in attesa di verifica, in questo caso sono le fatture già caricate dal fornitore in attesa di firma. Sono insiemi completamente diversi. Il fornitore seleziona la fattura che vuole pagare, ok, e qui continuano a valere gli stessi ragionamenti di prima sul seleziona quale vuole. No? Il sistema presenta il link per scaricare la fattura il fornitore scarica il file di della fattura quindi a quel punto una volta che ho selezionato una fattura l'unica cosa che posso fare è scaricare un file letto corrispondente e questo file lo devo ricaricare nel sistema dopo averlo ovviamente firmato fuori dal sistema informativo quindi il sistema mi predispone un form punto .5 nel quale a tutto io lo carico e poi può capitare che il sistema o mi dica che la firma è corretta oppure che il file è errato quindi passo successivo o una variazione significativa tra 7 e 7A poi ci sono le classiche eccezioni, non ci sono fatture a firmare, il fornitore abbandona nulla e poi c'è un'estensione che poteva permettere dopo che il sistema conferma che la fattura è correttamente firmata l'utente può avviare un nuovo caso d'uso che è quello dell'invio da fattura ecco leggendo questo mi sono accorto che ne abbiamo dimenticato uno nell'altro caso d'uso è il punto 1a non ci sono fatture da controllare termina con fallimento manca il mock up di questo che è una semplice fa pagina con scritto non ci sono fatture da controllare quindi insomma, lo facciamo di qua così Cerchiamo di non dimenticarlo due volte. Allora, partiamo dal primo mockup, sistema presente l'elenco delle fatture da firmare, fornitore selezione la fattura che vuole pagare. Sono molto simili ai precedenti, quindi... Che vuoi? Dicevo, sono molto simili ai precedenti per cui io posso magari clonarmi questa pagina non è più controllo fatture a questo punto è firma fatture a questo punto tutti i ragionamenti di prima non a valere, quindi teniamo il primo che è il più semplice ovviamente la descrizione delle fatture dal punto di vista del fornitore sarà diversa perché in questo punto i fornitori sono sempre io quindi non dico di me stesso ma è una fattura in cui dovrò dire a chi quindi a, a FCA a Mercedes e a Porsche. Fatturiamo a casa automobilistica. Quindi queste sono le fatture. che ho caricato devo dire che non sono fatture del perché è la data della fattura dovrebbe essere la data dell'invio, non la allora, data del caricamento, quindi fatemi correggere caricata in. Sono tutte fatture non ancora inviate, addirittura non ancora firmate, quindi. Quindi queste sono le fatture, qui abbiamo cambiato l'attore, l'attore non è più il PA che si vede ricevere delle fatture da vari fornitori, adesso l'attore primario è il fornitore che emette fatture verso diversi clienti. Ok, questo era il punto 1, 1 e 2. E in quelle fatture seleziona la fattura che vuole pagare, cliccandogli sopra, che vuole pagare, no? Che vuole firmare. Quello avevamo scritto la volta scorsa. Eh, quindi questo è il caso d'uso che abbiamo chiamato firm, firma fatture 1, 2. Poi. Al punti 3 e 4, semplicemente devo scaricare il file XML della fattura. Quindi sarà una cosa molto minimale. Quindi diciamo che ho scelto la seconda. dovrò scrivere semplicemente file xml a cui apporre la firma digitale e gli mette un bel bottone con scritto scarica Quindi delle varie eh, fatture che avevo selezionato, di quella che ho scelto, mettiamola in grassetto, dai così, compare un po' come titolo, mi dà un'azione sola da compiere che scarica il ricordo del file XML a cui apporre la firma digitale. Non so, possiamo anche dire, per ricordarci che stiamo scaricando un file, questo file è di 12.3 kB. Diamo l'idea che c'è qualcosa di concreto che lui sta scaricando. E non può fare altro. E questo è il passo 3 4. nel momento stesso in cui lui preme sul bottone scarica da un lato parte lo scaricamento nel browser che gli chiederà dove vuoi salvare il file e dall'altro cambia la pagina perché gli dovrà dare l'opzione per caricare il file modificato quindi se questi sono i passi della procedura di firma 3 e 4 salverà e eh si sì, netto issue ne abbiamo tante riproviamoci il passo dopo è quello di ricaricare il file stesso quindi lo prendo, lo duplico e potrei scrivere qualcosa tipo carica il file e avrò un bottone che tipicamente è il bottone del browser che si chiama sfoglia eh, togliti o browse che mi permette di scegliere dal mio pc il file e poi alla fine lo carico c'è una fase in cui scegliete il nome del file e poi c'è un bottone di invio vero, proprio. Poi se vogliamo fare cose più sofisticate, ci sono anche le pagine web in cui puoi fare il trascinamento, drag and drop del file direttamente dentro il browser. Dopodiché, sono, ho, fatto, questi sono i passi 5 e 6, il foro per il caricamento del file, che non è altro che questo bottone sfoglia, che poi richiamerà la finestra del sistema operativo che ti permette di pescare un file dalle tue cartelle, e poi il bottone di caricamento, 5 e 6. a questo punto abbiamo il punto 7 il sistema conferma che la fattura è correttamente firmata che può anche tenere conto del punto 8 dell'estensione del fatto adesso inviala subito Quindi, il passo successivo possiamo dire che la fattura correttamente firmata e poi volendo posso fare da qualche parte o un chiudi oppure un invia subito. siamo più espliciti ed invia dopo oppure invia in subito Dove questo invia subito è in virtù dell'estensione 8A in questo mockup non faccio cosa succede premendo i via subito perché lo farò nel mockup del caso dell'altro caso di studio del, dell'altro caso d'uso qui sto saltando da un caso d'uso a un se avessi tutti i mockup di tutto questo link sarà un link che non che non punta uno firma qualche cosa ma al caso d'uso invia passo 1 o direttamente al passo 3 perché probabilmente il passo 1 sarà la scia di quale posso rinviare e qui è implicito che sto chiedendo questo. Questo nel caso normale, quindi passo 7 che termina con successo. 7 anche anche passo 8A altrimenti ci sono le eccezioni principalmente sono vabbè, le eccezioni con la Z il fornitore abbandona abbiamo lasciato il bottone a nulla o a quindi siamo già, non sono stato ripetere ogni volta ma ne abbiamo già tutto porto ci rimangono le prime due eccezioni la 7A e la 1A il sistema segnala un errore nel file caricato quindi dopo che io ho fatto carica il file quindi ho, gli ho scelto un file, gli ho detto di caricarlo e anziché dirmi fattura correttamente firmata mi dirà errata quindi il file errore il file caricato non è valido e quindi avrò non potrò fare altro che ops quindi avrò un bottone che non è un chiudi o un invia ma è un riprovo torna indietro questo è un caso normale, un'estensione normalissima l'unica particolarità che ha se notate è che il l'utente qui non deve fare nulla, non deve mai, è una, una pagina in cui viene fornita informazione dal sistema all'utente, ma l'utente non fornisce nessuna informazione al sistema, e infatti non è, non è fatto di due passi, ma di uno solo, c'è solo il 7A qui, spesso c'è un passo in cui il, il sistema fornisce informazione e l'altro passo in cui l'utente risponde. Qui non ha niente a rispondere, è semplicemente confermare, chiudere, far riprova oppure nulla. Già in questo di prima c'era un po' di informazione, cioè chiudi oppure invia. Quindi Scegli che cosa vuoi fare. Qua invece non c'è nulla, semplicemente devo prendere atto. E quindi questo è semplicemente 7A. No? È un caso raro no? il fatto in cui un mock-up rappresenti un solo passo del, del caso d'uso, perché di solito c'è sempre questo scambio di informazioni. E poi c'era ancora il, tanto per completezza, l'1A che è molto facile, al posto di 1-2 Diciamo semplicemente eh, qua sotto, errore, non ci sono fatture caricate, la firma 3. Eh, e poi non scrivo invio, non ci sono fatture caricate, la firma 3. quindi di nuovo mesh chiudi. e questo è il caso 1A Quindi ricapitolando, caso d'uso firma delle fatture, punto 1 il sistema mostra l'elenco delle fatture, se non ce ne sono, eccezione 1A, il sistema mostra che non ci sono fatture da, da firmare, se invece siamo nel caso normale, il sistema mostra l'elenco, punto 2 l'utente seleziona una delle voci passiamo qui punto 3 il sistema mostra il link per scaricare punto 4 l'utente scarica cliccando su questo bottone prima o poi dopo il sistema predispone il form per ricaricare il file e l'utente lo carica e siamo al punto 5 no, punto 6, perdono 5, il sistema predispone il form e 6, l'utente lo carica se va tutto bene punto 7, il sistema conferma l'utente eventualmente 8A decide di passare al caso d'uso di invio subito se invece a seguito dell'azione di caricamento il sistema si accorge che la fattura non è corretta mi manderà un messaggio d'errore e mi darà la, solo la possibilità di riprovare, riprovare tornando qui al punto 3 nel no? caso uno diceva che torna al punto 3 in cui mi fa riscaricare nuovamente il file per riprovare a firmarlo quindi abbiamo 1, 2, 3 cinque mocai. Molto semplice. Okay. Allora l'ultimo punto che proviamo a sviluppare per questo esercizio è ovviamente quello dei KPI, per cui io avevo predisposto già un file vuoto che comprende i vari, i vari campi che dobbiamo riempire nella definizione dei KPI. Allora, andiamo a riprendere in mano il processo perché gli indicatori sono definiti sempre a livello di processo, quindi dobbiamo avere la vista sul processo nel suo insieme, non sulle singole fasi. E vediamo chi sono i, i principali stakeholder. I principali stakeholder di questo processo sono il fornitore e dell l'ufficio della pubblica amministrazione. Quindi nel definire i KPI dobbiamo preventivamente sapere, cioè, nel senso che qualcuno lo dice, oppure dichiarare nel caso in cui lo scegliamo noi, qual è lo stakeholder a cui facciamo riferimento. Eh? Nel caso del tempo di esame normalmente è lo stakeholder, o ce n'è uno solo se non lo dichiariamo. Però possiamo immaginare Di, di costruire dei casi d'uso in cui lo stakeholder sia il fornitore e altri in cui lo stakeholder sia l'ufficio della dell'APA eh? proviamo solo scopo esercizio a immaginarceli così vediamo le possibili differenze dei punti di vista allora proviamo a metterci quindi primo prima parte no? dal punto di vista del fornitore e come recitano solitamente le domande d'esame è identificare i tre KPI, tre indicatori più significativi dal punto di vista del fornitore per questo processo. Allora se vogliamo ci possiamo aiutare, adesso non so se ce l'ho salvata qua. Qui. No, la, la tassonomia. Eccola qua. Eccolo. Quindi dal punto di vista del fornitore possiamo aiutarci con questo diagramma che ci serve semplicemente per così a volo d'uccello, darci delle idee e non dimenticare le no? il fornitore può essere interessato a quali sono gli di più elementi di efficienza, elementi di qualità elementi di servizio quindi l'efficienza in generale è l'uso delle risorse la qualità in generale è il risultato che ottengo, il servizio in generale è la relazione che c'è tra l'input e l'output. Cosa entra nel processo e cosa esce dal processo. Allora, se il fornitore è uno che emette fatture, a lui interesserà che la fattura A venga pagata giusta in presto. Io quindi credo che le due, i due con terzo possiamo ragionare, ma i due KPI principali siano sì un KPI di servizio che dice che la fattura Perfect Orders deve essere pagata correttamente, così com'era, era se tu mandate una fattura tu me la paghi giusto, non la paghi sbagliata, sul conto corrente sbagliato, eccetera e il tempo di risposta che in qualche modo corrisponde con la differenza temporale tra l'ingresso, cioè l'invio della fattura, e la chiusura del processo, cioè la generazione dell'output che è il pagamento della fattura stessa. Questo processo, l'input, sono le fatture inviate e l'output sono le eh, fatture pagate. Quindi io vedrei personalmente, però per ciascuno ha il suo giudizio diverso. Noi non Veramente il serie d'esame non è che possiamo dire che questa è più giusta di quell'altra. Andremo più che altro sindacare sul fatto che quell'indicatore sia stato, sia significativo per quello stakeholder e sia descritto in modo corretto. Um, il terzo KPI che descriverei, se fossi il fornitore, è quanto è complicato usare il sistema. Cioè rispetto a io le fatture le facevo già fino a ieri. Fino a ieri le stampavo su carta, e le mandavo via lettera o via fax. Se ero proprio il pignolo vi raccomandate ma vi chiede la fattura non richiede se andate via mandata. Adesso cosa devo fare? Ho bisogno di sei informatici che mi gestiscono la cosa, le sbaglio due volte su tre perché è troppo complicato, ci metto un'ora perché non mi ricordo mai ogni volta come si fa a fare la firma digitale. E allora a quel punto andrei eh, anche sulla produttività. Cioè quanto tempo ci perdo per una fattura? quante risorse devo spendere cioè quante persone barra quanto tempo devo spendere per ogni fattura che emetto. quindi ragionando sul processo a me vengono questi tre questi tre grosse aree no? ne abbiamo parlato così a parole in modo descrittivo allora a parole in modo descrittivo tanto per capire di che cosa stiamo parlando capire quali sono gli interessi dell'utente beh questo ragionamento lo condensiamo nella colonna che si chiama descrizione barra scopo. Perché questo è un indicatore importante? Che cos'è che voglio conoscere se funziona bene a proposito del processo? Questa qui è la colonna descrizione scopo che a volte si confonde con un metodo nel, quando si fa l'esercizio, qua cerca di spiegarsi perché è importante questo aspetto per il processo. Perché lo stakeholder deve preoccuparsene. Poi dopo c'è la parte tecnica che dice dove, come si calcolano, vado a fare i dettagli. Ma questa è la sostanza. Questo che cosa serve? Serve a valutare che le fatture siano pagate correttamente, serve a valutare che le fatture siano pagate tempestivamente, serve a... Serve a eh, a misurare il tempo Ora, diciamo più in generale mi andrebbe a scrivere l'effort in inglese eh, in italiano come lo scrive lo sforzo non mi piace come lo tradurreste l'effort l'impegno ma no è una cosa che compl magari complessa me la fai in fretta, lo... impegno. Scrivo effort, scusatemi. Quando mi trovate una traduzione fatta meglio, me lo dite. Nel pagamento delle fatture. Nella, no, non pagamento, nell'emissione. Sforzo è brutto, dai. Sa di sforzo fisico. Queste sono il razionale, la motivazione, Se li separo solo un attimo perché <coughs> già non si legge molto. Allora, che le fatture sono pagate correttamente è un KPI, l'avevamo già accennato, di servizio Perfect Orders. che siano pagate tempestivamente sempre un indicatore di servizio che fa parte del service time e misura l'effort nell'emissione è un indicatore di produttività le risorse per unità eh? produttività eh, resources. In questo caso lo umano Allora, l'intenzione, l'idea è che leggendo queste prime due colonne chiunque capisca di cosa stiamo parlando, capisca cosa vogliamo misurare. Poi prima di andare a fare le pulci sul metodo di calcolo litighiamo con i nostri colleghi per decidere cosa bisogna quali sono le più importanti io quando ho buttato i tre mi sembravano ragionevoli, ma ah, magari quando dobbiamo far per davvero sono discussioni diverse questo lo facciamo semplicemente con queste informazioni questi sono gli specifici che cosa vogliamo ottenere poi dopo c'è l'implementazione, ok, vediamo come sempre lo ribadisco nei KPI che misurano i processi non inseriamo mai degli indicatori generali nei tre KPI che ci interessano non c'è mai in generale, in generale magari dobbiamo aggiungere perché ci serve qualche riferimento qualche calcolo, qualche valore che vada a misurare i volumi di ingresso, di uscita eccetera allora lo aggiungiamo in una tabella ma come accessorio, come valore sulla quale, sul quale basare il calcolo non come risultato di interesse no? il motivo lo ricordiamo perché i KPI generali non sono determinabili dal processo stesso, arrivano dal contesto quante fatture devo emettere e eh, lo deciderà gli ordini che arrivano le lavorazioni che faccio ma se io ho più o meno fatture non è di sicuro un valore su cui posso agire o che posso determinare in nessun modo all'interno di questo processo qua che è semplicemente quello di emissione della fattura stessa quindi quello che mi arriva in input quello che esce in output è ciò che devo fare poi cerco di farlo bene, quindi vado sui perfer orders, eccetera. Gli elementi generali sono elementi che possono essere magari troppo alti o troppo bassi, ma di sicuro non ci posso fare nulla all'interno del mio processo, e quindi non è un indicatore relativo a questo processo, è un indicatore relativo a qualcos'altro. Ok, allora, partiamo dal primo, che ci siamo detti, valutare che le fatture siano pagate correttamente. Allora già qui, forse ci manca qualche cosa, cosa vuol dire una fattura pagata correttamente dal punto di vista del fornitore? Che il fornitore a un certo punto ha inviato una fattura, e fa fede ciò che c'è scritto sulla fattura al momento dell'invio, non prima che magari la può modificare perché ha fatto gli errori o era incompleta o altro. Fa fede ciò che c'è scritto al momento dell'invio e poi più tardi, dopo che il sistema, la pubblica amministrazione avrà fatto le verifiche, avrà pagato, eccetera, può scaricare i dati relativi alla fattura pagata. Allora, i dati della fattura inviata e i dati della fattura pagata devono condividere. Deve avere impagato l'importo giusto con la l'aliquota giust giust eh, IVA giusta sull'Ivan giusto, indicando la partita IVA giusta, eccetera, eccetera. Adesso noi nel nostro modello concettuale non abbiamo il dettaglio di quali sono i dati scaricati da qua. Ma non importa, non ci impedisce dal pensarli. Quindi immaginiamo che ci sia una fase legata a questo scaricamento dati in cui vanno a controllare, a confrontare questi dati con quelli sopra. e quindi posso dire se quella fattura è stata pagata correttamente o meno chi lo può fare qui dipende dal tipo di controlli che vogliamo fare alcuni controlli li potrete fare già in automatico il sistema informativo Il del sistema informativo sa che fattura hai emesso? Gli arrivano delle informazioni sul pagamento, li può controllare. Oppure, se pensiamo che ci serva un controllo più di merito, ci vuole un umano, un, un, un fornitore che vada a fare un controllo e dica: Ma in ogni caso serve un'azione in, in più, che ci manca in questo processo per poter misurare questo. Per poter misurare se le fatture sono state pagate correttamente, ho bisogno di un punto in cui qualcuno dice questa fattura è stata pagata correttamente e quest'altra no. Questo qualcuno può essere, nel caso di controlli automatizzabili, può essere il sistema informativo, nel caso di controlli non automatizzabili sarà il fornitore. Ma ci serve da qualche parte aggiungere un'azione, facciamo quali facili, la metto in carico al sistema informativo in cui verifico che il pagamento corrisponda alla fattura inviata. Verifica, non verifico io, ma verifica il sistema. Quindi dopo che il nostro fornitore ha scaricato i dati della fattura, la partita non è ancora finita perché il sistema informativo fa ancora questa verifica ulteriore. Se invece pensiamo che questa verifica richiede intervento umano, beh, anziché metterlo nella terza colonna, lo metto nella prima. Allora, ho un punto in cui posso andare a intercettare, a determinare quali fatture sono state pagate in modo anomalo e contarle. Se vuoi un indicatore, questo indicatore sarà basato sul fatto, come ce lo immaginiamo questo mondo, immaginiamo dicendo nell'ultimo mese ci sono state 10 fatture errate oppure il 3% delle fatture aveva un errore i pagamenti era sbagliato rispetto alle fatture emesse. poi volendo posso andare dipende un po' da quanto è sofisticato quanto si può rendere sofisticato questo controllo a disaggregare alcuni perché sono stati pagati al di là della data di, sc di scadenza altri perché era sbagliato l'importo, altri perché era sbagliato l'IVA potrei anche andare a misurare di quanto c'è stato un errore anche se mi sembra poco interessante cioè se ho fatturato 1000 euro me ne hai pagati 950 oppure me ne hai pagati 500 che differenza mi fa? nessuna perché tanto comunque non va bene un contabilmente non va bene. Quindi che l'errore sia minimo sia, o sia grande, in ogni caso fattura, quel pagamento è da rifare, o da integrare o da correggere. Per carità, dal punto di vista della cassa, se non è già 9,50, sto un po' meglio che non 500, ma dal punto di vista della fattura è comunque un errore. Forse anche solo un centesimo, fa corretto. Quindi vedo poco questo caso eh, la necessità di basare l'indicatore sulla entità dell'errore, ma più sul fatto che l'errore ci sia oppure no. Allora, questa azione che abbiamo aggiunto nell'activity diagram mi porta subito a dire che la fonte da cui prendo queste informazioni è l'azione di... come che l'ho chiamata? Verifica, del, verifica della correttezza del pagamento nell'activity diagram è da lì che raccolgo i dati che mi servono per poter calcolare un interno E quali dati raccolto? Beh, posso, come dicevamo, calcolare il numero, di, contare il numero di fatture errate. Poi questo dato te lo posso dare come dato assoluto o come dato percentuale, fate voi. Numero di errori, numero di fatture errate, punto, oppure numero di fatture errate rispetto al numero di fatture totali. poco cambia. Io, visto che questo numero dovrebbe essere 0, preferisco contare il valore assoluto, cioè devono essere 0, non devono essere 0,3%, però mm, sono equivalenti alla fine allo stesso numero. No? Quindi il metodo di calcolo qual è? È contare il numero di fatture pagate in modo errato quindi il calcolo in questo caso è conta facciamo un count pagamenti errati e come faccio a sapere quando sono i pagamenti errati c'è scritto qua me lo dice quel blocco là del tip l'interpretazione di quel valore è, deve essere il più piccolo possibile l'obiettivo a cui devo tendere è uguale a 0 la scala è una scala assoluta, se invece avessi fatto il rapporto, il conto dei pagamenti errati, il conto di, delle fatture inviate, i pagamenti totali, allora sarebbe stato una scala di rapporti, non una scala assoluta. L'unità di misura nessuna, cioè sono le fatture, Ah, cosa è successo il simbolo potrebbero essere pagamenti errati abbiamo dovuto aggiungere al processo, visto che ci interessava conoscere questo, abbiamo dovuto farci carico di fare dei lavori in più per raccogliere le informazioni che ci interessavano. In questo caso il lavoro in più abbiamo detto che lo fa il sistema informativo, che cioè in realtà vuol dire il lavoro in più di implementazione del sistema informativo a cui dobbiamo aggiungere delle funzioni. È abbastanza comune, qui siamo nei KPI di servizio, in questo caso io sto facendo un'attività ma che va a confrontare un dato che avevo all'inizio del processo con un dato che avevo alla fine del processo. E il servizio è proprio lì. Cosa succede dall'interresso e Confronto con uscita? Confronto l'ingresso con l'uscita. La seconda valuta al di là del fatto che l'importo eccetera sia corretto il tempo di pagamento quindi in quanto tempo la pubblica amministrazione mi paga le fatture? allora andiamo a vedere nel processo di cosa sto parlando e sto parlando dell'intervallo di tempo che intercorre tra quando la fattura viene inviata oppure la pubblica amministrazione viene informata del fatto che c'è una nuova fattura, prima non potrebbe comunque pagarla, al momento in cui forse la pubblica amministrazione conferma di aver pagato. Da quel momento in avanti pagare. In realtà la pubblica amministrazione potrebbe essere pigra nel confermare ma veloce nel pagare. Questa, ricordiamoci che il pagamento non avviene nel mio sistema informativo, viene da parte, viene sulla banca. Se io potrei magari ricevere la fattura oggi, domanda pago, poi vado in ferie e tra dieci giorni confermo che l'avevo pagato. Allora, i miei KPI era quanto in fretta mi arriva l'informazione di pagamento o quanto in fretta mi arriva il pagamento. Mi sembra che avessimo detto il pagamento. Le fatture sono pagate tempestivamente, poi magari me lo fanno sapere tardi, perché sono maledetti. Ma i soldi arrivano prima. Allora non ha molto senso andare a intercettare l'istante in cui viene compiuta questa azione. Ma noi abbiamo un altro punto in cui abbiamo un'informazione più precisa ancora, che è qua. In qua abbiamo la data di invio della fattura e la data di pagamento della fattura. Ovviamente la data di pagamento è un campo che compare, che viene popolato solo quando l'impiegato della PA fa l'operazione di conferma, e se no il mio sistema informativo come fa a sapere? però magari tra dieci giorni, che non so, sarà il 24 gennaio, scriverà che è stata pagata il 14 gennaio. Allora, è un'informazione che non ho subito, perché ce l'avrò solo quando lui farà la conferma, ma nel momento in cui ho quell'informazione, ho la conoscenza della data in cui il pagamento è stato effettuato, che è quella che mi serve. Quindi Con un certo ritardo ho una informazione più precisa. Quindi in questo caso ciò che mi serve è fare la differenza tra data di invio e data di pagamento delle fatture di cui sono già a conoscenza del fatto che siano state pagate. Cioè, Che abbiano quei dati di inserimento. Già inviati e già pagati. Quindi quello è un intervallo di tempo la differenza tra due date. Come la trasformiamo in un indicatore? Cioè che, calcolo, che metodo di calcolo adottiamo? La differenza tra due date se io emetto mille fatture in un mese avrò mille numeri diversi. La prima è stata pagata dopo 25 giorni, la seconda dopo 15, la terza dopo 47, eccetera. eccetera. Cosa ne faccio di tutti quei giorni, di tutti quei numeri? Allora, innanzitutto sono numeri su una scala dei rapporti, che sono la differenza tra due date, una singola data è un valore con su una scala di intervalli, lo allora, 0 nelle date arbitrali, ma quando faccio le differenze l'arbitrarietà dello 0 scompare, infatti lo 0 come differenza di data vuol dire non mi va pagare, ho detto che sono lo stesso tipo di sono un significato, lo 0 è un Univoco. quindi siamo sulla scala dei rapporti allora cominciamo a scrivere ciò che sappiamo siamo solo, sicuramente sulla scala dei rapporti e come metodo vado a calcolare la differenza tra data di pagamento meno data di invio adesso però non ho finito perché questo non è ancora indicatore, questo calcolo non. Di questa differenza, scusate, devo metterla nel calcolo, non nel metodo. Di questa differenza che cosa me ne faccio? Io ho due possibilità. O dico, mi calcolo la media di questa cosa, e quindi ho un indicatore overoso, diciamo, no? È un modo che mi dà la vista insieme di qual è mediamente il ritardo del pagamento. Oppure posso definirmi una soglia, tipo che sono 60 giorni, e andare a contare, a valutare quante delle fatture hanno subito un ritardo maggiore di 60 giorni, il percentuale. Sono due indicatori diversi. Eh? Che le fatture siano pagate tempestivamente, definisco io cosa vuol dire tempestivamente. E vado a vedere se poi sono pagate in tre giorni, in quattro o in cinque, non mi fa differenza. In due giorni esatto, cambia poco. L'importante è che siano poche quelle che sfuggono rispetto al servizio di Quindi a me piace di più questa seconda, che è una media che è sempre difficile da interpretare. Perché quando tu fai una media, e hai due fatture che sono in ritardo di tre anni ti sballa completamente la media te la alza in modo perché due fatti sono delle anomalie magari sono andate anche in causa con questi tizi qua, sono falliti, la sapere però della media conta. e la alzano di tanto e ogni mese che passa la alzano di un pochino di più, perché in ritardo questa differenza di tempo è sempre maggiore. Quindi io vado, andrei a contare, diciamo, se questa differenza è maggiore di 60 giorni, conto quante volte succede. Quindi il metodo di calcolo è valutare il numero di fatture, il cui tempo di pagamento è superiore alla soglia accettabile. E poi chissà perché questo non è uno scritto diverso. Eh. c'è un altro modo, di fare una media brutale ma più o meno la media me. l'interpretazione ovviamente il numero di fatture vabbè questo lo posso fare anche in percentuale diviso fatture pagate fatture pagate sono, perché sono le uniche su cui posso calcolare la data di pagamento, quelle sono inviate non so quando verranno pagate in futuro L'unità sono, eh, sono percentuali in questo caso, percentuali di fatture se vogliamo essere precisi. La fonte in questo caso è il, il, il diagramma concettuale, quindi class diagram, in particolare la classe fatture, fattura. pagamenti in ritardo eh, fatture pagate l'ho scritto così in realtà questo sarebbe un indicatore di output no? un volume di output se volessi definirlo anche il terzo è eh, più complicato misurare l'effort nell'emissione delle fatture ah dimmi scusa avessi fatto il tempo medio di pagamento delle fatture sarebbe stato sempre scala no, sarebbe stato un indicatore diverso che in qualche modo andava sempre a coprire questo è un modo diverso di misurare tempo medio qua cioè avresti fatto anziché count avresti fatto la, la... La media, la somma, somma, di, anziché count, basta la media, some, somma anziché count, quindi somma delle differenze di tempo diviso il numero di fatture pagate, veniva fuori la media. Vabbè. Allora, sull'emissione, quanto è complicato, quanto tempo perdo nell'emissione delle fatture? Allora questo lo potrei forse, andiamo a vedere di nuovo il processo, ci stiamo chiedendo da qui a qui, cioè da quando dico ok devo mettere una fattura, a quando finalmente sono riuscito ad inviarla, quante quanti improperi devo lanciare, quante tempo ci perdo. Allora, una cosa che... qui dipende un po' anche dal contesto. Dicevamo la piccola realtà o la grande realtà. La grande realtà in cui ci sia magari una persona dedicata a fare questo lavoro allora potrei andare effettivamente a calcolare, a vedere la differenza di tempo tra questo istante e questo istante. Se suppongo che questa persona stia facendo quello, è solo quello, allora la differenza di tempo, tempo di orologio, mi dà il tempo speso a fare quell'attività. E se suppongo quella persona non faccia l'altra attività, il tempo, il 100% del suo tempo è dedicato a fare questo. Quindi in qualche modo vado a valutare, lo posso valutare in modi diversi, alla fine arrivo sempre allo stesso numero, posso dire quanti minuti ci metti per ogni fattura, che ne so, in media, oppure su una giornata di 8 ore quante fatture riesci a inviare. Oppure per inviare mille fatture quante persone ci hanno lavorato e in quante giornate. Per tutti i modi diversi di corso. Però proviamo a pensare ai primi due. Io vi do due metodi di calcolo e mi dite quelli che di me mi preferite. Metodo di calcolo 1. Scatta il cronometro qui, scatta il cronometro qui, faccio la differenza. Fattura 1. 3 minuti e 27 secondi e 2 centesimi. Fattura 2, stessa cosa, fattura 3, fattura 4, fattura 5, ho tutti questi numeri e poi li metto insieme facendo una media di... Metodo 1. Metodo 2, eh, in entrambi i metodi supponiamo che ci sia una persona dedicata a far quello, ok? Quindi a risorse costanti. Metodo 2... Lunedì quante fatture ho poi inviato? Martedì quante fatture ho inviato, mercoledì quante fattore ho inviato, il quante quanto ho inviato. Se una persona è dedicata a far quello, se ho inviato 5 fatture e lui ha lavorato 8 ore, il numero di tempo che ci mette è 8 di 5. Quale delle due è la misura più accurata? Meno affetta da errori? Professore, ma il nostro metodo quando... potrebbe darmi dei risultati che non sono significativi. Diciamo, cioè se io il ho mandato molto Allora, in entrambi i casi possono essere le fonti di errore. Nel secondo caso, la fonte di errore principale è valutare se esiste del tempo in cui quella persona non sta facendo quell'attività. Cioè, se noi sappiamo che è dedicata al 100% a fare quell'attività e lo sta facendo, e il salto da tutto il suo tempo, allora siamo a posto. Se no, può essere che quel giorno non ci siano fatture, e quindi il fatto di avere messo meno fattore mi fa confondere il fatto che non ce n'erano col fatto che ci vuole tanto tempo per emetterne. uno. Allora potrei andare magari a raffinare quella misura dicendo, beh, ok, non le ore lavorate, ma le ore in cui lui era collegato al sistema, magari, in quell'area del sistema, no? in cui lui stava eseguendo questo processo qui. Devo andare a riuscire a eliminare, oppure è andato a farsi le spese, lasciando il sistema aperto, così contava. Quindi c'è quell'errore lì, che in qualche modo va, va, va valutato, va scorporato. Nel Nell'altro caso, che sembrava molto più svizzero, no? perché ci abbiamo messo i cronometri, il problema è la sequenzialità del processo. Cosa succede se lui, per comodità sua, prima le carica tutte, poi le firma tutte e poi le invia tutte? E che questi tempi si sovrappongono. Le carico alle 9, 901, 901, 901, 903, 904, 905. Le firmo alle 10, 001, 602, 603, 603. Le invio alle 11, 1101, 1102, 1103. Se faccio la differenza di ciascuna mi dà due ore, ma in realtà in due ore ne ho fatte venti. Solo che le ho, eh, ne avevo in sospeso molte contemporaneamente. Allora andare a fare la differenza tra tempi va bene, ma devo fare attenzione che non ci siano in parallelo più attività di questo genere, perché altrimenti se sono in parallelo il tempo lo conto più volte. quindi rischia questa di sbagliare molto di più anche se sembra più preciso perché il processo lo permette il processo non ti dice che nel momento in cui l'hai caricata la devi inviare entro 10 minuti tu anche la sarà caricata fino a domani a te quello che interessa è il tempo netto in certo senso di, di lavoro, ci dedichi. quindi in qualche modo forse ci arriviamo velocemente nella seconda strada. Cerco di misurare il tempo per cui l'azienda sta utilizzando quella funzione del sistema informativo che non altre, tipo, di in qualche modo è loggato su quella pagina. cerco a scorporare il tempo in cui lui fa altre cose o perché ha anche altre cose da fare, o perché non ha la voglia di lavorare, o perché non ha lavoro da fare in questo settore. E lo divido rispetto al numero di fatture emesse. Ho una misura che numericamente forse è meno precisa. Perché, se lui è logato sul sistema, ma nel frattempo risponde al telefono, e lo faccio caro. Ma forse è meno affetta da un errore sistemato. Più. Tanto a me non interessa tanto il numero interessante, poi sempre la tendenza so che più o meno ci vuole 20 minuti facendo la tara al fatto che quei 20 minuti magari non sono sempre pieni ma se poi da 20 diventano 25 c'è qualcosa che non va, se da 20 diventano 15 vuol dire che comunque il processo sta entrando le persone snellire. Gli indicatori servono sempre per monitorare un processo l'evoluzione di un processo non tanto per dare la misura esatta eh, tanto per tranquillizzarci tutti non è detto che all'esame uno abbia il tempo di fare tutti questi ragionamenti ok? quindi è anche accettabile l'altra soluzione però allora, in questo caso direi che due approcci molto diversi, no? somma di tempi parziali oppure tempo complessivo rispetto, prenderei il secondo, quindi valutare il numero di fatture o calcolare o rapportare il numero di fatture inviate rispetto al tempo speso, speso in quella parte del sistema informativo. Quindi anche qua in qualche modo dovrò andare a prendere il sistema informativo e dire guarda che questo, questo, questo, questi sette casi d'uso, questi 3-4 casi d'uso, che sono il caricamento di fattura, la firma, eccetera, segna di un asterisco vicino, perché alla fine voglio sapere quanto tempo c'è speso l'utente. Chiedo al sistema informativo che tenga traccia del tempo speso nei suoi vari casi d'uso. perché poi questo diventa la mia fonte da cui calcolo questo indicatore. Quindi la fonte, innanzitutto, è il sistema informativo che mi deve dare il tempo speso nei diversi casi d'uso. E poi l'altra fonte di informazione, ovviamente, è il modello concettuale che mi dice quante fatture sono state messe in un determinato intervallo di tempo. inviate non il calcolo, beh a questo punto come lo possiamo esprimere È possiamo fare il rapporto tra fattura e tempo tra tempo e fattura io farei tempo di fatture così ho un'unità di misura che è un tempo tempo speso per ogni fattura allora questo faccio la somma del tempo totale speso da tutti gli operatori in questa funzionalità diviso il numero totale di fatture Quindi, somma, tempo totale speso da tutti gli operatori nelle funzioni di caricamento, firma, invio, fratto, il conteggio delle fatture inviate. Facendo questa somma del tempo di più di operatori mi sono anche tolto dai piedi l'informazione su quante risorse ho dedicate. Posso avere tre persone che lo fanno una, una percentuale piccola al giorno del tempo per una persona dedicata, non importa. Se sono da solo sono la somma del mio tempo, se siamo in tre sarà la somma di pezzettini di tempo che ci sono di noi. Questo è una scala dei rapporti e l'unità di misura sono i secondi a fattura, o minuta insomma. L'interpretazione di quel numero è ovviamente piccola e meglio entro un tempo ragionevole. Io metterei piccola e meglio inferiore al tempo che ci mettevo a mano la mia soglia qual è? ho un sistema nuovo un sistema che mi fa andare meglio o peggio prima di tutto cerco di non andare peggio di prima prima so quanto ci mettevo per inviare la fattura a mano adesso ci metto di più o di meno se di meno tranquillo il sommato sì, poi posso sempre fare più veloce ma in ogni caso il processo sta migliorando la situazione preesistente se invece è maggiore c'è da preoccuparsi Sì, potrò avere forse altri benefici da altre parti ma da quel punto di vista lì ho diminuito la produttività chiave se posso riassumere questo processo sui KPI secondo me sono tre. Uno avere chiaro che cosa voglio vedere. Queste prime due colonne. A cosa mi serve? Cos'è che mi preme di questo processo? Due avere chiaro se ho i dati che mi servono per poterlo fare e da dove li prendo perché se no sto parlando di fuffa e poi tre, vabbè non far cavolate nelle definizioni delle formule però la parte più implementativa che se le altre due cose sono chiare diventa anche facile poi descrivere bene i vari passaggi Okay. Allora, come al solito vi, vi impacchetto questi vari file su cui abbiamo lavorato oggi in uno zip, così ve li metto sul portale e sul sito che li potete guardare anche con più calma. Noi ci si rivede in aula per l'esame il 3 febbraio. Se avete bisogno mandate una mail e io riesco a darvi qualche appuntamento di consulenza. Buona serata.